Buonasera a tutti ragazzi, eccoci arrivati all'appuntamento del mercoledì 18.02, oggi è il 23 giugno e con me c'è il solito Antonio Izzi. Ciao Antonio! Ciao Ardu, ciao a tutti! Troppo bella sta sigla Ardu, stavo ballando mentre... Eh sì. <ride> Bene, bene, mi fa piacere che eh, te la ballavi. Allora, andiamo a vedere chi c'è qui oggi, questa sera, eh, con noi. Allora, beh, intanto devo dire che ci sono i soliti noti, quindi ci fa molto piacere. Da Carlo abbiamo eh, Marco, Fabio, Angela, Luigi. Abbiamo Gennaro, Alessio, Stefano... Anton Salvo, Roberto, Marco, Sascia, tra l'altro, ci siamo sentiti poco fa. Gabriele, e devo dire a Roberto che ho visto il tuo messaggio, Roberto. Ci cioè ho visto che mi hai mandato un messaggio, ma non ho ancora guardato bene. Quindi lo guardo e ti rispondo. Porta pazienza, ma sono stato un attimo occupato nel pomeriggio. Grande. Allora, Antonio, eccolo qua, c'è anche il buon Gianluigi che ci chiede come state. Io direi che stiamo bene, no, Anto? Una grandissima, proprio. Perfetto. E Mirko che ci saluta, anche lui. Molto, molto bene. Eh, Quest'oggi eh, possiamo dire che... Eh, oramai siamo alla penultima live del mercoledì, perché poi da luglio, lo diciamo, eh, saremo due mesetti dove faremo qualcosa di diverso, non live. Eh, quindi, insomma, godiamoci queste ultime due live pre-estate per poi dopo ritornare a settembre con le live, ok? Va bene, io, io qui vedo una frase interessante, eh, eh, direi assolutamente incredibile, bellissima, tra l'altro un qualcosa che io a volte dico, ho detto, anche tanti anni fa, e però scopro che in effetti qualcuno aveva già, aveva già parlato di queste cose, no? Eh sì, poi tra l'altro questo signore ha vinto pochissimo nella sua carriera, non so Artus se, se, se ricordi, è uno è un che... che era un tennista, no? Sì, un tennista ha vinto all'epoca in tempi non sospetti ha vinto 5 edizioni consecutive di Wimbledon che è il torneo più importante del, del tennis è più storico e quindi è uno ma non ha vinto ovviamente solo quello tra, tra le varie cose ha fatto quello che è stato un record no? stiamo parlando di 40 anni fa tra l'altro non di ieri gli anni 60, era anni 60 metà anni 70, fine anni 70, eh, fino agli inizi degli anni '80, eh, eh, aveva, aveva una certa mentalità. Ecco. Eh, gli sportivi spesso eh, quelli che hanno successo, poi eh, rilasciano delle chicche che possono anche esserci utili a noi al mercoledì, <ride> e noi la becchiamo noi la becchiamo al volo. Infatti, infatti. Intanto salutiamo anche l'arrivo di altri, altri trader o comunque altre persone che sono arrivate adesso, salutiamo tutti. Beh, allora, come al solito, partiamo da questa frase e da qualche riflessione su questa frase che va a, a prendere, insomma, il tema, il nostro settore del trading e, e che tu hai, così, hai sviscerato in un pensiero molto interessante che adesso... Eh, andiamo a leggere, magari chiediamo anche ai nostri qui a chi ci sta seguendo qualche, qualche spunto o comunque anche riflessioni in merito a questo, ma anche a qualsiasi altra cosa no, vogliate discutere. Allora partiamo da qui. Antonio, dopo la frase appunto che dice Se hai paura di perdere non hai il coraggio eh, per vincere, di Borg dice in un certo senso, sin da quando siamo bambini ci insegnano prima di tutto a non prenderle e quindi il nostro focus ci viene spostato sul concetto di non perdere più che di vincere costruendoci di fatto una zona di comfort basata sulla limitazione del rischio di perdere quindi proprio top da un punto di vista trading questo eh? fatto sta che ogni vittoria presuppone una dose di rischio dato che per vincere dobbiamo metterci in gioco no? dobbiamo giocare e quindi siamo costretti ad uscire dalla nostra comfort zone. Quando siamo nell'età adulta è ovvio che facciamo fatica ad uscire da questa impasse, facciamo fatica ad osare e tutto questo si traduce nella paura di vincere. Questo concetto è la base del meccanismo di autosabotaggio che agisce dentro di noi a nostra insaputa. Poi potremmo chiudere la live Antonio. Tu dici allora ci salutiamo, bellissimo, bellissimo, bellissimo che quello che hai scritto va proprio coglie nel segno: eh? coglie nel segno tante cose, posso dire che io stesso, nei primi anni di trading, comunque sentivo questa, questa cosa, no? Cioè, avevo un po' questo, non so se si possa dire blocco. Questa, questa come dire, meno libertà, no, meno. Mm, tranquillità sì. no? è e e normale eh, perché questo è un fattore che dipende molto dalla consapevolezza in quello che si fa è ovvio che più è basso il livello di consapevolezza e quindi di padronanza di quello che facciamo più è alto questo, questa paura di vincere in un certo senso no? E teniamo, in un certo senso teniamo il freno a mano tirato e quindi eh. la, ma la macchina non va, capito? E nel momento ecco, che noi ci rilassiamo ci sblocchiamo eh, diventiamo diventiamo efficaci diventiamo più bravi sembra che diventiamo più bravi in realtà non è, non è nulla abbiamo semplicemente mollato il freno eh, e ci siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare non abbiamo più inutilmente paura è vero che abbiamo... è proprio vero che la paura di perdere è la paura di vincere è proprio no, vero. è vero in realtà non è la paura di perdere sai Ardu, è proprio la paura di vincere il problema eh, cioè la, il concetto diciamo di questa frase di Borg e di quello che io anche ho cercato poi di diciamo ho, ho puntato un po' il focus ovviamente spostando un po' anche sul discorso rischio, trading, queste cose qua ma diciamo che fondamentalmente questo meccanismo di autosabotaggio che noi abbiamo, noi in realtà non abbiamo paura di perdere Ardu perché siamo abituati a perdere in un certo senso cioè ci alleniamo ci allenano al concetto di limitazione e quindi di, di, di non osare ecco il vero problema è la paura di vincere cioè noi abbiamo in effetti paura di farcela <ride> e, e questa paura è assolutamente non è consapevole non è che noi ci prefiggiamo di, di non vincere anzi il contrario è proprio inconscio è proprio Dentro di noi, ecco il meccanismo di autosabotaggio inconsapevole che noi abbiamo. Cioè, noi tutti, in un certo senso, abbiamo paura della nostra stessa grandezza. Il più delle volte. O meglio, la nostra parte inconscia ha paura della nostra grandezza, perché dobbiamo uscire dalla zona di comfort per quello che dicevo prima. Quindi, eh, allora dice... Meglio, ma chi te lo fa fare? Meglio non rischiare, rimani qua. Siamo a posto così perché devi? devi uscire fuori. È vero che puoi vincere, però noi oggi abbiamo questo. Ecco perché, in un certo senso, Ardu, se noi ci pensiamo il più, il più delle volte nell'ambito sportivo, eh, le persone si sbloccano quando non hanno più nulla da perdere. Mm -hmm. Perché eh, si liberano di... di... Eh, ma vedi, questa cosa che tu hai detto è quello che avevo detto prima, cioè il fatto sì, che la... la, la... Loro non, non è che perdono quello che vogliono acquisire, attenzione, non vogliono perdere lo status quo, cioè è un meccanismo che hanno paura in un certo senso di difendere quello che già hanno conquistato. Che è, che è la stessa cosa del trading, perché quando tu, non so, hai esatto. conquistato un profitto, siccome hai paura di tornare indietro con quello, non hai la forza di e si tentato a chiudere, capito? e quindi si traduce nel fatto che alla fine comunque non hai vinto no? perché potevi eh, certo. non hai rispetto e poi, dopo, e poi bisogna anche dire che dopo a livello umano eh, ci si dà le colpe no? perché dopo è, anche, è dopo un cane che si morde la coda no? perché dopo diventa addirittura quasi una credenza, cioè io arrivo fino a lì perché non posso arrivare fino a là no? Ma appunto, è lì noi creiamo un ulteriore limite e quindi certo. ci sabotiamo sempre di più è proprio lì, invece quando uno non ha più nulla da perdere, si sblocca e spesso fa delle imprese. No, Nell'ambito per esempio del motociclismo, partire ultimi spesso dà addirittura, cioè ormai sei, sei partito ultimo, <ride> non puoi arrivare più dietro di ultimo, sei, sei libero, sei tranquillo, tutto quello che conti è guadagnato. Ci sono stati alcuni hanno fatto delle imprese, hanno, sono partiti ultimi, hanno, hanno vinto il, il Gran Premio non è da tutti però questo spesso succede quando eh, noi in un certo senso questo meccanismo lo possiamo portare in ogni situazione della vita quando proprio non abbiamo più nulla da perdere in un certo senso noi ci liberiamo e in, non in un certo senso in realtà diventiamo noi stessi perché in quel momento noi siamo capaci di manifestare la nostra grandezza e questo è eh, noi, noi ci autosabotiamo e ci limitiamo perché in realtà noi abbiamo paura di manifestare la nostra luce. È un concetto un po' insomma, pesantuccio, poi fa caldo, siamo a giugno, quindi non voglio ora troppo appesantire. No, però, sai, come diciamo sempre, il trading è, è appunto molto questi temi, No? Cioè il fatto che poi si acquisisca una tecnica poi non è neanche una tecnica, un approccio, una metodologia, no? quindi che prevede anche la tecnica, nell'approccio c'è anche l'approccio comportale, mentale, no? al trading. E se non si affronta come approcciare al trading, anche da un punto di vista di questo tipo, sarà difficile per noi guadagnare, anche se ci vendono una strategia che non perde mai, che non esiste, lo sappiamo, no? Anche se, quindi è un po' un'utopia, ma anche se dovesse essere, se non poi non gestiamo bene la nostra, i nostri comportamenti, quello che facciamo, come gestiamo le cose, difficilmente noi no, saremo dei bravi trader. È inutile, non, mh, non ci sono dubbi qui. Anche per questo noi cerchiamo di dire tutte queste cose e continuare a, ad affrontare anche questi argomenti, no, ma Sai, Ardu, poi alla lunga questo meccanismo di autosabotaggio si trasforma in quello che si chiama lo stereotipo del quasi. No? Sono le persone che in molte cose della vita, se ci riflettono un attimo, se fanno un po', diciamo, un esame di quello che sono le loro esperienze, più volte sono arrivati a quasi farcela e poi ogni, ogni volta è successo qualcosa che eh, non gli ha permesso di raggiungere l'obiettivo prefisso, ma proprio sfiorato. Tu pensa un po' nell'ambito sportivo, questo blocco qua, io leggevo qualcuno che faceva, Fabio, che faceva mi sembra uh, una battuta sui tifosi della Juve, e pensa qua che la Juventus, mh, questo qua ce l'ha sulla finale di Champions. Cioè hanno lo stereotipo del quasi, addirittura di gruppo in quella situazione. Cioè ogni volta loro arrivano in finale, che già è cioè non è facilissimo arrivare in finale di Champions League, e nonostante sia che partono favoriti sia che partono sfavoriti riescono nell'episodio della partita secca, unica hanno quella che si chiama lanza di prestazione cioè si bloccano perché cioè, hanno lo stereotipo del quasi quasi lo raggiungono hanno quasi raggiunto l'obiettivo e nemmeno stavolta e più succede, più si rinforza per quello che dicevi tu, perché si creano la credenza. Quindi lo stereotipo crea la credenza e, e una volta che abbiamo fatto questo meccanismo qua perverso dentro di noi diventa poi difficile. Ecco perché uno si dovrebbe liberare. La, la, quale sarebbe la, la cosa? Di andare a giocare quella partita senza sapere che è quella partita. Ecco quando la nostra, in un certo senso, consapevolezza ci blocca più che ci, ci, fa, ci avvantaggia. Ad un certo punto, quando noi le cose veramente le sappiamo fare, non abbiamo bisogno di pensarci, le facciamo e basta. Cioè noi quando guidiamo oggi, non è che dobbiamo focalizzarci, stiamo guidando perché se non sono attento, rischio di mettere la, la terza al posto della quarta. <ride> Lo facciamo ormai in un sistema automatico, e quindi noi siamo totalmente rilassati quando guidiamo, ecco perché guidiamo bene. Tu pensa un po' se noi avessimo paura ogni qual volta ci mettiamo in macchina, diventiamo pericolosi anche per gli altri, perché l'insicurezza eh, ti porta a, a fare degli errori. Eh sì. Proprio perché l'insicurezza, in un certo senso, è, è la madre della paura, cioè la paura arriva già un secondo dopo. E più delle volte noi abbiamo paura proprio perché siamo insicuri di certe cose. Eh sì, assolutamente. Cioè la paura arriva proprio dall'inconsapevolezza. E certo. Ah. Dall'inconsapevolezza e dall'insicurezza, cioè dove, dove noi non ci sentiamo in grado di fare qualcosa. Ecco perché la credenza, se è limitante, e uno acquisisce una credenza limitante, diventa insicuro, e è, è chiaro che sbaglia. È più facile che non, non dia il massimo. Infatti Gian Piero prima mi pareva che parlasse di paura, però la paura è, è proprio spesso dovuta a inconsapevolezza, cioè non, non ci sono dubbi, no, Anto? È, è chiaro che meno siamo, sappiamo di quello che stiamo facendo, più è facile che non siamo sicuri. Eh, sì. È normale, questo è un, è un meccanismo logico, se vogliamo, no? Qua ah, Gian Piero dice, ci vuole coraggio per vincere, più che altro ci vuole, ci vuole consapevolezza, no, Anto? Eh, no, guarda. Il coraggio, <ride> la parola coraggio significa, ha un significato, è corri con la tua forza. E quindi la consapevolezza di cui parli tu, Ardo, è proprio questo. Quindi se vogliamo tradurre la parola coraggio, è uno che è consapevole della propria forza, non ha bisogno di null'altro. Eh, Va a quello che deve paura, fare. Non, non ha la paura di fare errore, cioè, è consapevole mm. che ci può essere quella cosa lì, quindi non ha paura di quella cosa lì, capito? Non, non, è... esatto. non so come dirlo. Però in effetti e viene, è... viene dall'accettazione del rischio. Vedete esatto. <ride> sono tutti concetti correlati perché? Perché uno sportivo sa già che quando entra in campo ci può stare che perde, esatto. e l'accetta, altrimenti veramente è inutile entrare in campo. Se uno ha paura di perdere è molto facile che perda. E penso un po' quando arrivano in finale questi della Juve che ti dicevo prima secondo te che, che cosa gli scatta? Gli scatta di perdere l'ennesima finale. E che succede? La perdono. Ah. Ecco perché ci vorrebbe proprio, a livello di gruppo, no? un training adatto a, diciamo, ad abbassare l'attenzione, a spostargli il focus. Ragazzi, questa è una partita come le altre. Andiamo in campo, quello che sappiamo fare lo dobbiamo fare. Passiamo allora, un appello, Anto, alla Juventus. Refocus Consulting nella persona di Antonio Izzi. <ride> Potete contattarlo su antonio.izzi, eh, Dimmi la mail, Anto. Antonio, trattino, sotto, underscore, <ride> oh, Izzi. <ride> chiaceva del falsconsalti.it. Però il fatto non è quello, sicuramente la Juventus come tante squadre organizzate avranno i cioè loro mental coach e tutto quello. Eh che ma vuoi mettere Antonio Izzi? Eh vabbè, certo, il meglio è il meglio. No. <ride> <ride> eh, altrimenti che in più è anche, è anche tifoso della Juve quindi più di così posso a vincere perché sono stanco <ride> cioè, <ride> cioè, <ride> la non c'è più di perdere ste finali <ride> eh, quindi uno più uno non può che fare due in quel caso eh. va bene dai eh, Tom mi diceva una cosa diceva perché uno sta bene in perdita e mentre ha una posizione in attivo sorgono duemila ansie perché in un certo senso poi ci abituiamo e perché ci abituano pure ci abituano alla scarsità, a non avere, a non riuscire a farci per cui noi siamo in un certo senso siamo allenati nel concetto di, della non riuscita e diversamente in quello della riuscita ogni volta eh, che noi eh, quando una persona è totalmente sfiduciata e dice non me ne va bene una eh, quelle poche volte che qualcosa gli va bene, lui non la vede nemmeno per un concetto che eh, è poi una distorsione, un bias, eh, si chiama il bias di conferma, che quando tu hai un'idea, non ti permette di vedere tutto ciò che in un certo senso rinnega l'idea. E quindi diciamo: ah, Vabbè, stavolta non ho vinto per merito, ho vinto perché sono stato fortunato. Tanto, hai vinto. Cioè, voglio dire, hai vinto stavolta quindi significa che puoi farcela. Quindi non è vero che non riesci a vincere tutte le cose che ti racconti, eh, che l'avversario... Eh, evidentemente non hai il giusto focus, perché il problema, il più delle volte che non raggiungiamo gli obiettivi, è il focus che non è stato diretto verso determinati fattori che ti aiutano a vincere. Se uno è troppo focalizzato su, sull'obiettivo, sul ecco, per esempio, la Juventus. Il fatto che vuole vincere è talmente focalizzato che apposta di pensare come deve giocare la partita, pensa che questa partita io la perdo sempre, pensa, cioè sposta il focus su fattori che non l'aiutano a raggiungere l'obiettivo. Loro devono entrare in campo e fare bene quello che sanno fare. Devono giocare a pallone a calcio. Poi le partite si vincono, si perdono, si pareggiano. Si, succede di tutto per gli episodi, alcune volte per episodi, altre volte per. Ci sono nella storia degli esempi di eh, alcuni che non sono mai riusciti, a, sono arrivati sempre a secondi. Eh, e poi ci sono quelli che hanno, sono arrivati sempre i primi. Perché? Cioè, c'è un motivo, non, non è che è fortuna. Cioè, il Real Madrid, che ha vinto 14 Champions League, eh, eh, ma ha fatto 16-17 finali. Cioè, si No, 8-9 volte su 10 le ha vinte, quindi non arrivano con lo stessa paura. La Juventus ne ha fatte 9 e ne ha perse 7, cioè ha la percentuale inversa, perché una volta che ha iniziato a perdere qualche, qualche finale si è, si è portata dietro quella faccenda là e quindi il fardello si è costruito. Ok? Quindi sono dei meccanismi che succedono nell'ambito sportivo è facile, perché li conosciamo, sono di dominio pubblico, ma ogni persona dirà, a un certo punto le persone si, si convincono, perché è anche comodo, che sono sfortunati. Anche stavolta mi è andata male, anche stavolta non ce l'ho fatta, per poco potevo. Stavo, ci stavo riuscendo, poi è successo il solito evento sfortunato. No, hai perso il focus, ti sei focalizzato su... Quello che è successo l'altra volta, quello che è successo l'altra volta ancora che non ha funzionato. E invece dovete pensare a come farlo meglio rispetto all'altra volta. Eh, quindi noi non dobbiamo troppo essere focalizzati sull'obiettivo, noi ci dobbiamo focalizzare, una volta che abbiamo stabilito l'obiettivo, abbiamo visto nei, mh, nei webinar che abbiamo fatto, noi una volta che stabiliamo, un obiettivo noi ci dobbiamo concentrare sul piano d'azione cioè su quello che dobbiamo fare per raggiungere l'obiettivo se io penso all'obiettivo e non penso a quello che devo fare per raggiungere l'obiettivo non lo raggiungerò mai perché se io penso all'obiettivo, ah, raggiungo l'obiettivo no devo adoperarmi devo fare delle cose per raggiungere l'obiettivo quindi una volta che io ce l'ho là come un riferimento io la voglio raggiungere nel frattempo devo fare i passi che mi avvicinano, ok? Ah, sì, assolutamente Anto, assolutamente. Allora, allora eh, andiamo a vedere qua che cosa ci stanno dicendo, beh Tommy dice che a lui capita quando gioca a tennis che arriva sul 5 a 2 a suo vantaggio e poi perde 7 a 5 e gli capita anche con persone che diciamo sono meno forti di lui tecnicamente, no? Sì, è il braccino corto. Perché tu fino al 5 a 2 giochi sciolto, è quello che dicevo prima, poi ti scatta la paura di vincere, perché stai quasi per farcela, stereotipo del quasi. <ride> stai quasi per farcela, e poi, no, ti deconcentri, ti focalizzi. Alla prossima volta che stai sul 5 a 2, fai una cosa, dimentica il risultato e gioca il, e il game. Magari non vincerai 6 a 2, vincerai 6 a 3, 6 a 4, però vinci, non che perdi. Ah, sì. Quindi ti devi dimenticare, quando entri nel game non devi più pensare, stai sullo 0 a 0 e devi far finta che non sai nulla. Cioè hai appena iniziato a giocare, lascia perdere il tabellone, il 5 a 2, quella parte di te ti porta a pensare quello. Invece tu focalizzati su quello che devi fare. Devi, se stai al servizio, devi servire e devi cercare di fare ace stop, non devi pensare sto sul 5 a 2 e sto vincendo e ora oddio che succede capito? E ovviamente questi meccanismi sono inconsci li dobbiamo allenarci e queste sono delle strategie per, per abituarci a uscire da quello schema ok? da quello stereotipo ecco. stereotipo è quasi è terribile è uno degli stereotipi più antipatici che, che gli esseri umani hanno ce ne abbiamo altri eh, però quello del quasi è terribile, perché alla, alla lunga ti instilla una credenza veramente limitante che, non, che sei tu che non sei bravo, sei tu che eh, sei limitato. Però invece non è vero nulla, perché se tu arrivi a vincere 5 a 2, ah, mi dici per quale motivo non puoi vincere un altro, un altro game? Che cos'è? Non, non c'è nulla, sei tu che ti blocchi, e quindi devi trovare la strada per sbloccarti. Grazie per yes grazie a Tommy per il commento Giampiero dice che queste informazioni cambiano vite valgono milioni ma insomma noi cerchiamo di, di farle qui no, gratuitamente eh, su YouTube diamo tante informazioni no? Anto, qui su YouTube noi cerchiamo di, eh, abbiamo, diciamo anche di... I nostri, abbiamo anche le nostre, i nostri servizi più approfonditi che sono a pagamento perché certo. eh, crediamo che sia giusto così però crediamo anche no, nel divulgare tante cose, anzi tantissime cose così su YouTube, specialmente su YouTube che è la, la forma più facile più eh, diretta che arriva ottimo, yes. eh, Roberto dice questo si ricollega alla poetessa che adesso ci dice il nome ma secondo me è eh, quella che mi ricordo anch'io adesso che Anto ha stampato sulla porta in ufficio la paura di essere re o qualcosa del genere giusto? E' eh, Adesso però Roberto, fa una cosa perché ora mette la curiosità a tutti quanti, e adesso come facciamo a parlare? Come faccio la foto e te la giro? Arturo? È Dickinson, è una poesia bellissima. Io ce l'ho stampata qui sulla porta, ragione per Roberto, perché lui mi è venuto a trovare, lo sa. Ed, è, ed è, parla proprio di questo. Anzi, ora facciamo una cosa, visto che eh, ci troviamo, io ora faccio la foto, tu la posti e poi ne parliamo, eh. perché sì, la, sì, ma è bellissima. Facciamo sta cosa un po' strana, eh, Ardu? Eh, sì, falla, falla. Falla, che così mi mandi la foto e, e, la qui in, uh, e la cacciamo qui sul desktop. Bene, bene. Vediamo anche svariati quadri qui nel... Nell'ufficio di Antonio. È già arrivato. Oh, bravissimo. Allora aspetta che la scarico un attimo. La porto Ho di fatto qua. Qui, eh? Eh, questa è una poesia bellissima. Allora, la porto di qua. E voi dovreste vedere, eh, la vedete un po', vediamo se riesco a ingrandirla, sì, forse facendo così. Yes. Ah, ecco qua, ecco qua, ecco qua. La, la metto a tutto schermo, Anto, eccola qui. Eh, ce l'hai lì in ufficio, questo è un, un bannerino, come dire, no? È tipo un banner, un... Sì, sì, è proprio una porta, ho stampato, ho fatto stampare ah. su questa... Questa poesia, ho varie scritte nell'ufficio in realtà, anche sulle pareti, di alcune frasi molto belle, che sono dei mantra per me in un certo senso, no? sono delle frasi che nel percorso della mia vita ho, diciamo, ho conosciuto e poi ho fatto mio, ho sposato e, e ci credo veramente, perché sono, sono verità in realtà queste cose, perché funzionano. E quindi questa poesia la leggo io o la leggi Tuardo? leggi tu dai. Io Va bene, dai. Allora, non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci. E se siamo fedeli alla nostra missione, tocca al cielo la nostra statura. Bellissimo. L'eroismo che allora recitiamo sarebbe quotidiano se noi stessi la schiena non curvassimo per paura di essere dei re. <ride> Emily ed è proprio questo il famoso meccanismo di autosabotaggio no? ecco perché bravo, bravo Roberto che si è ricordato di questo aggancio perché poi alla fine queste cose guardate questa è una scrittrice americana di ormai del, dell'ottocento e eh, ha detto una cosa assurda no? eh, a livello di consapevolezza ed è in realtà così quindi quando lei dice appunto l'errorismo, cioè nel momento in cui noi ci sblocchiamo, se siamo fedeli alla nostra missione, guarda che dice, cioè se facciamo quello che dobbiamo fare, la nostra missione è quella, cioè non dobbiamo pensare cosa facciamo, facciamo quello che dobbiamo fare. Allora in quel caso tocca il cielo alla nostra statura. Il più delle volte la maggior parte di noi in effetti non conosce la propria statura, perché è comodo nella sua zona di comfort, quindi non si in un certo senso non si alza. E quindi come fai a tu a sapere quanto sei alto? No? Lei ha usato la metafora dell'arte. A quel punto, nel momento in cui uno invece è fedele alla propria missione, si alza, ci prova, ecco, quindi esce dalla zona di comfort, a quel punto l'eroismo che allora recitiamo sarebbe quotidiano, no? Cioè sarebbe di tutti i giorni se noi stessi la, ste la schiena non curvassimo per paura di essere re quindi se noi stessi non ci blocchiamo non ci sabotiamo per paura di vincere alla fine quindi è sempre quello il concetto bello, bello, bello sì, è sempre quello il concetto bravo Roberto che si ricordava <ride> questa frase ma tu l'hai citata svariate volte in effetti Anto eh... sì, sì ogni tanto la metto sul gruppo Platinum no? sul, sul gruppo Facebook e intanto tanto rompo le scale dei nostri platinati a farli riflettere <ride> su alcune cose intanto c'è il Tommy eh, che è innamorato di Antonio. Abbiamo capito che c'è una certa sorta <ride> di innamoramento. <ride> Dice che il mercoledì è il giorno la settimana insieme a venerdì, lo fanno, che sarebbe poi il venerdì famoso dove facciamo il webinar, quello, eh, quello sempre sul Mindset. Quindi. Tommy abbiamo capito che c'è un cuore grande per, per Anto. E... Guarda, Anto, sai una cosa, che le persone, il più delle volte, nelle altre persone, noi vediamo quello che dentro abbiamo. Quindi ah. quando una persona nell'altro vede eh, cioè, stima, rispetto, e spesso sono valori che ha dentro di lui, eh, le persone che invece purtroppo al contrario, no, nell'altro vedono sempre malafede eh, o... Mm, condizionamenti vari no, eh, qualsiasi cosa è ovvio che in un certo senso ce l'ha dentro di lui quindi noi ci dobbiamo sempre ricordare quando incontriamo le persone non dobbiamo mai farci prendere dal pregiudizio se non positivo noi dobbiamo dare sempre il beneficio che l'altro sia una persona per bene, onesta, educata fino a prova contraria se noi partiamo col pregiudizio che l'altro può essere, un truffatore, con questo, o quell'altro, è facile che lo troviamo, ma quel meccanismo ce l'abbiamo dentro di noi, prima che ce l'abbia lui. ok? Quindi ti ringrazio per, <ride> per le cose che dici. Evidentemente, Tony, si vede che hai tu dei valori, no? e quindi negli altri vedi, vedi questo. allora ehm, Fabio dice eh, io sto impicciato sotto questo punto di vista ho sempre mille pregiudizi eh, sai però il fatto Fabio ci può stare perché ora siamo usciti ad un altro argomento eh, adesso se ci pensi sei tu che stai male in un certo senso non è mai l'altro quindi, se tu hai il pregiudizio e hai paura dell'altro, hai paura che ti possa fregare. Tanto chi ti vuole fregare? Ti frega comunque. <ride> Quindi eh, questi meccanismi sono attenzione: sono dei meccanismi che ci inculcano da piccoli. Mm, no, stai attento a non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Sono dei meccanismi che servono per crearci in un certo modo da, per salvaguardarci. Eh, il fatto è che alla lunga ci svantaggiano, quindi noi dobbiamo esserne consapevoli, perché non ci aiutano. Non è che una persona, se è particolarmente attenta, non farà mai incidente con la macchina. Prima o poi lo farai comunque. Tanto vale guidare tranquillo, stai rilassato. Se sei teso, che hai paura di fare incidente, due sono le cose. O non guidi, o addirittura guidi peggio. Ecco perché a partire con un pregiudizio, spesso, specie, specie se è negativo, non ci avvantaggia quasi mai ok poi secondo voi ne possiamo anche parlare di persona Fabio Angela dice che crei dipendenza persone pulite come voi non trovano sempre no ce ne sono un sacco Tommy ce ne sono tantissime Tommy ce ne sono tantissime ci sono tante brave persone oneste che fanno quello che devono fare poi è ovvio che quelli che spiccano sono gli, perdonevi il termine, sono gli stronzi, no? Eh, però noi non dobbiamo, non dobbiamo mh, farci condizionare nel nostro essere. Se noi siamo persone per bene pulite, tanto si autoseleziona la faccenda, no? Ardu, è vero? Cioè ora tu, pers eh, anche persone con cui hai collaborato, con cui hai stretto, cioè alla fine, Ardu, chi... Eh, alla fine hai portato avanti dei rapporti di anni e anni. Sono persone no, pulite, per bene, e, e Beh, se qualcuno ti ha fatto a fregare, si è fregato da solo, è durato sei mesi e poi sei andato. Cioè, è vero. È quindi, vero. Ragazzi, fanno, si fanno da solo la selezione. Non abbiamo bisogno di selezionare noi, si autoselezionano. Quindi se tu non che io, io... Diciamo che io, Anto, rispetto a Fabio, e contrariamente... Sono invece, do sempre fiducia no, al 100%. Anzi, eh, questo in effetti poi ti può trovare anche, giustamente, no, Non puoi trovare sempre tutte persone con cui ti trovi al 100%, e quindi nel percorso, penso sia capitato anche a te, eh, non trovi sempre tutte persone che hanno la tua stessa no, linea d'onda, diciamo, ecco, e quindi possono anche essere un po' così, diciamo, non proprio al massimo della trasparenza e della. Certo, eh, eh. ma lo metti in conto Ardu è accettazione del rischio anche quello no? però eh, non certo. possiamo fare una vita rinunciataria, chiusa No, sì, bravo, abbiamo il rischio di incontrare qualche stupido non esiste, non esiste. quando lo incontriamo gli diamo anche un abbraccio una pacca sulla spalla e lo salutiamo sì. c'è bisogno manco di litigarci penso un po' Ma infatti, ma è vero assolutamente, sono proprio d'accordo. Tu provo a pensare anche no, tutte magari le persone, no, che magari ci seguono da una vita live, stanno con noi, ci seguono, guardano tutto. Tradano quasi meglio di noi, addirittura ci mettono non mi piace, no? Cioè, se ci pensi, però noi abbiamo fatto Bene, no, cioè, nel senso, noi abbiamo fatto il bene, però, quindi è eh, anche, la prendiamo con un sorriso, nel senso che alla fine, come dice la parola, la nostra missione, noi la continuiamo a fare, e sì. anche, eh, no? <ride> Ma questo è lo stesso discorso, tu penso un po' uno che fa lo youtuber, per esempio, tu hai un canale YouTube da tantissimi anni, cioè, non è che puoi fare e puoi ambire nemmeno, che puoi fare i video e non ci sia nemmeno un non mi piace, un dislike. Ci no, si assolutamente, assolutamente. E noi facciamo quello che facciamo indipendentemente dalle persone che mettono il dislike. no e Ma Quindi, sì. non è che ah, abbiamo avuto dislike, cambiamo, diciamo altre cose, non troveremo mai, non ci saranno mai tutte le persone che sono d'accordo con tutto quello che diciamo è normale, voglio dire. Non sia mai sia così, cioè fosse il contrario tutti cioè, allineati cioè, eh che, cioè, ognuno. E poi anche perché bisogna dire che, comunque, non sarebbe così. Comunque, anche se il, mio, il nostro, il mio lavoro sarebbe quello dello youtuber, cosa che non è, sì, eh, faccio, cioè, io faccio sì. trader, no? Io faccio sì. il trader. Lo faccio per me prima di tutto, e poi abbiamo questi servizi di così, condivisione. Ma condivisione. Di, base, eh, di base lo YouTube va bene, ci sta, ci, ci permette di arrivare no, alle persone in modo completamente gratuito, senza filtri, diciamo, eh, educativo, diciamo, formativo. Però a noi del, del non mi piace, no, Anto, cioè, sinceramente, a me se uno mi chiede no? mi ha fatto questa intervista dei bravi ragazzi che eh, hanno un canale che adesso non ricordo il nome però mi ha fatto questa intervista due o tre settimane fa e alla fine mi ha detto che progetti hai no? se vuoi dire qualche progetto che e io gli ho detto ma guarda c'ho tipo il progetto magari, di comprare l'oro, di comprare l'euro dollaro cioè, per me i progetti sono anche i tre. <ride> <ma ride> trend ci stavo con, con i due ragazzi, l'Antonio Antonio e Massimo, Massimo, sì, Antonio Massimo. Sì, sì. e quindi alla fine ti salutiamo e quindi alla fine, se ci pensi, insomma, che poi a qualcuno non piaccia e lo vuole eh, dire questo, ci sta tutto, però, sì, questo non è che ci blocca a fare i nostri progetti, ecco, anzi, eh, ci sta, ci sta, è, è normalissimo questo e, e quindi va così. Intanto è arrivato Antonio Rumore che dice «Buonasera, queste vostre parole sono rigenerative, <ride> rigenerative». Grazie. Eh, alla grande, alla grande. Eh, grandi, comunque siamo. Dai, dai, mancano. Ma sono... C'è ancora tempo, ragazzi, se volete che andiamo a vedere qualche altro spunto interessante. Eh? Qualche altro spunto interessante, mm. ci, ci siamo, voglio dire. Eh, mi piace dirti una cosa, Anto. L'altro giorno, lunedì, che tu non c'eri in training room, no? Non sei potuto essere? Lunedì sera, sì. Sì, lunedì, no? Lunedì ho fatto, ho fatto, su YouTube, insomma, abbiamo detto delle cose. E, e una persona mi ha detto, no? Eh, mi ha detto qualcosa. Eh, e io ho detto, ho maniera, in effetti, ho fatto, quello che ho detto. ho in effetti, mi ho venuta così e gli ho detto, ho mi sbaglio spesso, ho no? fatto, non perché si parlava di trading, no, eh, ma bello questa cosa, però io gli ho detto, guarda, questa è la mia view, però sappi che io mi sbaglio spesso, no? Ho detto. E mi è piaciuto come, eh, come poi è stata, è stata molto, mh, diciamo, eh, è stata presa sì. Eh, sì, da Luigi Negri, che ci segue spesso e che mi ha lasciato un commento bellissimo qui. Infatti, lo ringrazio se è qui con noi o comunque si ascolterà la diretta. Eh, la, la registrazione eh, gli è rimasto no? e in effetti poi per, riguardando il suo commento quello che mi ha scritto nel commento della Trading Room dove riprende. io non avevo neanche in mente questo mi sbaglio spesso poi in effetti fa una considerazione cioè dice, eh, dice eh, quel bellissimo e umile io mi sbaglio spesso delinea vabbè, eh, a, parte, a parte i complimenti dice comprendo sempre meglio perché Antonio ripete tante volte che lui ha scelto la persona Prima di ogni altra considerazione, in mezzo ad un mare di sedicenti traders che gridano Segui me e diventi ricco, poi che è davvero valido e altrettanto onesto, pronuncia questa frase senza esitazioni e in modo del tutto naturale, senza forse nemmeno rendersi conto della grandezza di ciò che ha detto, no? E in effetti, questa poi, dopo mi, mi, mi dice altre cose, per carità mi ha fatto un sacco di piacere questo commento, no? Però in effetti poi rileggendo questa cosa, in effetti non mi è venuto, cioè non ho, però in effetti è vero, in mezzo a tutta questa mandria, no, di tante persone che per far vedere, per dire che sono brave a fare trading, no? Sono brave a fare quello che fanno. Spesso chi deve dire chi è bravo a fare mettiamoci anche uno sportivo, no? Cioè io uno sportivo bravo che dice eh, "Io sono bravo a fare questo, io sono sempre costantemente, no? Io vincerò costantemente" difficilmente poi diventa veramente lo sportivo numero uno. Io noto che nel trading, almeno per quanto mi riguarda, cioè, per carità, noi abbiamo anche dei servizi di condivisione, quindi si nota anche per carità quello che si fa, quello che non si fa. Però che senso ha andare a dire io eh, vieni con me perché io sono il numero uno del forex? No? Ma chi, chi è che... È il numero? Anche perché comunque se io... Non c'è nemmeno una classifica, se ci pensi. Ma bravo, ma anche se io sono, potessi non essere bravo. Sapere ma bravissimo ma io anche se so, se so di essere bravo ma c'è sempre qualcuno che è più bravo di te no cioè e è sempre qualcuno che è più avanti di te cioè ma nel trading poi dove alla fine la sfida con chi è alla fine non è una sfida è cercare di gestire i propri risparmi e quindi è un qualcosa con se stessi no cioè è un gestire se stessi e i soldi che si hanno per farli diventare un guadagno e fare questa perché diventi un'attività profittevole e che lo sia che rimanga così nel tempo quindi alla fine che, come dici tu, non c'è una classifica, non c'è questa e ho detto questa frase e in effetti Luigi mi è piaciuto che l'ha ripreso perché io non, non, ha, non mi ricordavo neanche più di averla detta sta cosa sai, sai Arthur, lui Luigi ha notato diciamo è stato colpito eh, da quello che avevo notato anche io un po' di anni fa dalla purezza, dall'umiltà dall no? perché l'umiltà è una dote che tu hai e ce l'hai in maniera inconsapevole, non è che tu sei diventato umile. Cioè, l'umiltà, in un certo senso, è una tua caratteristica. È, le persone umili sono, sono quelle che spesso, sono quelle che crescono anche di più. Perché l'umiltà, a parte il fatto del non vantarsi, del non, diciamo, ostentare, fare tutte queste cose qua, ma l'umiltà ci aiuta, le persone umili... Sono quelle predisposte al cambiamento perché, in un certo senso, sono sempre, mettono sempre in dubbio di essere depositari della verità. Quindi, sono quelli più facili, da, in un certo senso, da cambiare anche se tu gli importi, da cambiare idea. Mentre le persone, De Crescenzo, il nostro grande filosofo napoletano che è venuto a mancare qualche anno fa, diceva che in un film, tra l'altro, oltre che un libro, un film famosissimo, che è così, parlò, bella vista, diceva bisogna stare attenti dalle persone. Lui le aveva distinte in due categorie, quelli col punto esclamativo e quelli col punto interrogativo. Quelli col punto es esclamativo, che sanno sempre perfettamente tutto quello che è, sono, sono certi, che hanno la fede incrollabile, quelle sono persone pericolose, ha detto De crescenza. Quelli col dubbio, quelli che hanno il punto interrogativo, quelli che hanno i dubbi... Sono persone tranquilli, miti, che non eccedono mai e in un certo senso sono persone anche più, ecco, umili e quindi affidabili. Ed è anche più facile avere dei rapporti. Tu pensa un po' tutte le fedi incrollabili, no? Sono pericolosissime, si arriva al razzismo, eh? ah, sì. nelle, nelle maniere... No, all'epoca c'erano i nazi skin gli head skin sono persone che hanno la fede incrollabile che è è listi, diciamo, integralisti e diciamo è no? cioè, e così eh. è. e così è basta sono sistemi automatici se tu ci pensi quelli col dubbio sono, <ride> sono diciamo dei, dei trader no? discrezionali e quindi cambiano modificano rivalutano e questo insomma, assolutamente. Io credo Però, che io il abito, trader... come ha detto, De Crescenzo sono brave persone quelli con i dubbi. E comunque, secondo me, un trader per essere bravo deve essere umile, non, perché il mercato, comunque, no, te lo fa capire. È poi è una condizione sine sì. sì. qua non, Ardu. Assolutamente, assolutamente, non ci sono dubbi. Infatti, oggi no, che si notano tutte queste sponsorizzate pubblicità giovincelli che fanno eh, trading da 30 anni e ne hanno 20 eh, gente che prima facevano eh, vendeva i corsi di, per fare soldi su amazon adesso fa trading gente che facevano i corsi sul marketing adesso fa vedere i corsi di trading siamo arrivati a questo punto eh, perché mi arrivano fuori le vedo quindi da mettersi le mani in testa a qualcosa di agghiacciante dico io, è agghiacciante, il settore del trading in Italia sta diventando agghiacciante da un punto di vista informazione, purtroppo, è agghiacciante, eh? ma proprio agghiacciante, ma ti, ti rimani agghiacciato, eh? io sono rimasto a bocca aperta. Però Ardu, se ci pensi non è male in questo periodo essere un po' agghiacciato così si abbassa la temperatura, si fa un po' affogato. No, però se ci... No, veramente, io che penso, no? Che do dopo ci vuole anni prima di acquisire un certo tipo di stile, di competenze, di consapevolezza nel trading. Quindi, quindi ecco, quello che voglio dire, rimaniamo umili, cerchiamo di rimanere sempre così. Voi che seguite qui il nostro canale, eccetera, cercate di, eh, ecco, eh, mantenervi sempre low profile sul mercato, sempre basso profilo, sempre perché altrimenti non se ne esce qui, eh? non se ne esci. Mm? Allora, eh, grande Alex che dice, beh Stefano che ci, eh, grande Luigi grazie, hai, hai, mi, hai, mi hai fatto un commento su quella trading room dell'altro giorno che mi ha fatto venire i brividi, quindi ti ringrazio perché eh, è stato veramente un commento che fa piacere più di mille take profit, grazie. Stefano lo dice, sei i migliori. Alex, bravi e simpatici, però credo che anche l'umiltà sia una virtù che può e deve essere sviluppata proprio perché virtù. E eh certo, viene sviluppata perché uno la usa, più la usi e più diventi bravo, come ogni cosa, no? Si vede, yes, Quindi, se Io sei umile, continui a essere umile sarai sempre e capirai anche il valore dell'umiltà, perché qualcuno, secondo me, non l'ha nemmeno ben capito, <ride> purtroppo. Antonio, rumore dice anche il numero uno può sbagliare, forse proprio perché il numero uno sbagliando imparerà e diventerà più forte, ma non c'è mai un numero uno, Antonio, non c'è mai un numero uno. C'è un numero toi. uno di questo episodio, poi pensa un po' nel basket, il numero uno attualmente chi era? Chi è? no? Da, da, eh, ultime... vabbè, ma io sono, io sono di parte, Anto. Allora, <ride> possiamo dire che negli ultimi dieci anni i due dominatori sono stati eh, eh, Steph Curry e LeBron James ok ci siamo <ride> eh, quest'anno quest stanno fuori tutti e due dalle, dalle, sono usciti il primo turno o anche prima quindi questo che significa ora quelli non so più i numeri uno, non so. Kevin Duran che... Kevin, Kevin Durant è eh. uscito. Oh, uscito pure lui uscito in una partita e ha fatto 50 punti <ride> sì, che tra l'altro cioè. aveva segnato da tre ma per il piede troppo grande l'ha andato da due perché ha toccato la linea ma quindi questi, questi qua ora non sono buoni più ardu questi, questi tre ah, assolutamente quindi ora attenzione o oh, federer leggevo prima cioè ora federer è una questione di momenti nella storia federer è stato il più grande ad ora poi ne arriverà un altro che migliorerà, ci sta già Djokovic che ormai è in tiro, e migliorerà quei record. Però nel momento che ha fatto quello, ha fatto il massimo suo, e quindi va bene. Questi sono ci inculcano determinati concetti e modelli dove uno deve essere il più forte di tutti i tempi. E il più forte di tutti i tempi, se lo è, in quel momento, oggi, già domani... Non lo sai. Quindi noi dobbiamo fare il nostro. Assolutamente, Anto. Claudio dice che si è collegato adesso, ma sicuramente avete dato gli spunti bellissimi. Beh, guarda, eh, Claudio, eh, sì, è vero, non ti sbagli. Abbiamo fatto, siamo partiti con la frase di eh, Borg, sei paura di perdere non hai il coraggio per vincere. Siamo passati alla frase che Antonio ha di Emily, Chie Chie Chie Chie Chie Chie Emily, Emily, ricordami il cognome, Anto. Emily Dickinson. Emily Dickinson che ha nell'ufficio, poi insomma abbiamo parlato di alcune cose, riguardi la live che è molto bella. Eh, Alex, sì Alex, ci sono questi ma anche altri, eh. è, un, è, un, è un casino. Eh, poi abbiamo <ride> Aned, Paie, Aned Paie, non so se si pronuncia così, Aned Paie. Aned Paie. Io che sto iniziando adesso è davvero difficile capire chi ti racconta balle chi, e, ti, e, chi fida, e, e chi di chi fidarti, ti fida. anche perché arrivano una marea di informazioni eh, diverse, da, diverse da ogni giorno confondersi, è molto facile dice sai, mm. ah, è una questione, io non so quanti anni hai, eh, ma è una questione di sensibilità noi lo sappiamo in un certo senso noi lo sentiamo se una persona lo si vede già, ecco, da come parla dall'umiltà, delle cose, le persone che sono troppo io io io il numero uno eh, io sono il più grande queste persone qua già ti stanno dicendo allontanati se poi tu ti senti attratto e eh, ti dovresti interrogare perché perché bisogna bisogna sempre cercare persone che sono migliori di noi ma non nell'ambito trading migliori come persone in un certo senso come valori e, è lì che noi dobbiamo riconoscere Dice però, eh, bisogna dire: no, chi è un bravo insegnante deve essere per forza una buona persona, altrimenti non può essere un buon insegnante perché uno non insegna il trading, uno insegna uno stile. Ma che stile è uno che si mette a fare il pagliaccio a, a vantarsi dei propri guadagni e tutto questo? Non è uno stile, quindi, purtroppo ci sono questi personaggi e. Il proprio il loro mettersi in mostra ci deve far capire che dobbiamo stare lontani perché ah. mio, nonno, mio nonno ha sempre detto che il vino buono non ha bisogno di etichetta eh, e quindi non ha bisogno di troppa pubblicità diceva così mio nonno è la verità quindi il vino buono è buono non c'è bisogno che poi tutti no, lo sentiamo lo assaggiamo il vino e si sente che è buono Bella questa frase di tuo nonno, è super. Ma i nonni avevano di quelle frasi, eh, che ah, è eh. Chissà se anche noi da nonni, forse ridiremo le stesse frasi, probabilmente. Non lo so. È l'esperienza, sai, è l'esperienza. È, eh, eh, è vero, è vero. Sul campo, tra l'altro, sul campo. Eh, Vasilis dice... Ecco perché ti avevo scritto nei commenti che in questo mare di personaggi uno sarà fortunato se ti incrocia nella propria strada di questa avventura. Non è fortuna, è momenti. La fortuna non c'entra nulla, è quando noi siamo pronti. Cioè, se noi siamo pronti, in un certo senso la fortuna qual è? È, eh, è il punto di incrocio, che noi chiamiamo fortuna, ma in effetti non è fortuna, tra il nostro essere pronti e ad essere capaci a cogliere l'opportunità che, che sta passando. Quindi se noi riconosciamo il, il valore nell'altro, noi non lo conosciamo, lo riconosciamo. Okay. Quando noi impariamo qualcosa di nuovo, in effetti, no? eh, i greci già dicevano che tu non impari, non, non conosci, riconosci. È la verità. Quindi eh, dipende da te se sei pronto a riconoscere il valore. E quindi non c'entra una questione di fortuna sì, sì, sì. Gabriele dice una cosa bella dice mettersi davanti ai grafici alla fine è un po' come guardarsi allo specchio i trade che facciamo i profitti e perdite sono lo specchio di quello che siamo la partita la giochiamo contro noi stessi sono molto d'accordo bellissima frase Gabriele è proprio questo bello bello a battere il mercato in effetti bisogna battere se stessi ha ragione capire battere allora, il mercato le batti il mercato <ride> <ride> Antonio, sì sì avevo capito Antonio, rumore sì sì dai era per dire no? Ma sono d'accordo Antonio eravamo... ci siamo capiti eh, Gianluigi dice che quello che hai detto l'ho notato pure io ma non sono sorpreso perché la presunzione non è quello che trasmetti ed è lo stesso motivo per cui continuo a seguirti seguirci, metterei la la, il plurale no, va bene, va bene alla grande. Anto. Dai, live ora mi è venuto una, un collegamento. O siamo alla fine, no? Oh, beh, dimmi, dimmi tanto. Un collegamento con per il discorso anche dell'umiltà del consapevolizzarsi sull'umiltà. Io mi ricordo una scena del primo film di Rocky, che sì. è ovviamente una storia inventata. Rocky 1: un fu... Rocky. Uno. Rocky uno, mi ricordo la scena in cui lui prima, proprio la sera prima del match, no, lui prima aveva fatto tutto l'allenamento dove si era anche gasato. Eh. La sera prima del match lui è andato eh, nel palazzetto dove il giorno dopo doveva, diciamo, doveva combattere e là lui ha fatto, un, ha fatto proprio un lavoro di umiltà e di consapevolezza. Lui si è reso conto, ha detto ma chi sono io? Mi sono illuso, il sogno di combattere col campione del mondo ma questo mi farà nero no? e guardate quella sua capacità di focalizzazione cioè di consapevolizzare la sua forza in un certo senso poi ovviamente è una storia inventata però è bello questo messaggio dove lui se ne è uscito dal, dai sogni di gloria dalle cose dal, perché lui poteva sentirsi una persona qualunque che era diventato comunque famoso grazie all'evento poteva perdere la testa invece lui quel lavoro che ha fatto di rifocalizzazione eh, basato sul processo di umiltà, sull'ammettere ma chi sono io quello è il campione, io chi sono poi l'ha portato a, ad entrare nel diciamo sul ring in quel caso ed essere più focalizzato su quello che doveva fare, non su chi era e tutto quello, ecco perché lui era focalizzato e poi alla fine la storia poi sono film americani che devono avere il lieto fine l'ha portato a raggiungere l'obiettivo in un certo senso, no? Eh, meno è arrivato alla fine, perché lui in quella sera ha detto: Ma io il mio obiettivo non deve essere vincere, deve essere arrivare alla fine. Cioè, faccio tutte e 12 le riprese. Se sto in piedi ho, ho vinto. Quindi, abbassando le aspettative, lui ha raggiunto l'obiettivo. Tu pensa un po', se lui le sue aspettative che doveva andare là e eh, vincere, avrebbe perso dopo due riprese, ah, sì. Bellissimo, poi mi hai citato uno dei film più belli per me, quindi tutti i Rocky secondo me sono super, mega, bellissimi, Rocky 1 insomma, Rocky 1. Grande, grande, allora finiamo con un commento di Robert Bignami, detto anche Robert Bignami, che dice, seguo il commento di Luigi, quando ho iniziato a seguirti ed ho visto anche tu a volte sbagliavi la view, paradossalmente ho capito che anch'io potevo fare tre insediamenti, ottimo film. <ride> Ottimo, detto, mi bastava imparare a sbagliare in maniera giusta sapendo ciò che stavo facendo perché allora non avrei sbagliato sempre ma in realtà il bello del trading è quello che, come dicevo l'altra volta in trading room insomma il trader bravo è il trader che sbaglia spesso ragazzi è questo eh? non, non ci sono storie <ride> Quindi dobbiamo, dobbiamo mettercelo dentro in testa, è come poi gestiamo il tutto che, che fa la differenza. Grande, grande, grande. Allora, Anto, abbiamo fatto una bellissima live, credo che, che sono molto contento. Ottima live, bellissima frase, abbiamo dato ottimi spunti ricordiamoci ricordatevi che queste live vanno anche in podcast su spotify e le altre piattaforme di podcast come google podcast eccetera mi sembra di fare pubblicità dei podcast in questo momento e, <ride> e niente a questo punto io direi che ci possiamo salutare voi sapete che anche domani uscirà un bellissimo video bellissimo video fatto oggi dedicato a uh, un trade che abbiamo in atto sul platino. però dal punto di vista di come le correlazioni a volte ci portano ad avere un'idea di trading oltre che a il, il, il singolo titolo in sé, l'asset, ma anche cercando che tante volte no, ci si focalizza su mille indicazioni, non noi ma le persone su strategie incredibili, complesse, indicatori strani, qualsiasi cosa quando magari abbiamo sott'occhio delle informazioni che ci dicono tutto no? e sono sotto gli occhi di tutti, no? molto più semplici da vedere eh, vabbè, forse insomma, è più quindi. Più semplici, forse eh? forse è anche troppo semplici, tanto da essere ignorate, eh, eh, non sono pesate nel modo giusto. In effetti, tante volte, quando una cosa è troppo semplice, sembra ma sì. Cosa vuoi, ti pare che si guadagni con queste cose qua, no? Va bene. Comunque, ho fatto questo video e quindi è molto bello. Ve lo Tanto sono 10-11 minuti che durerà, e domani alle 19 esce. Poi noi comunque ci vediamo con i soliti video che facciamo qua. Per i Platinum ci vediamo domani alle 9, questa sera con Certo The Day. Io con te, Anto, ci vediamo sempre. Quindi salutiamo tutti, no, Anto? <ride> e tutti. Ci vediamo nei prossimi. Ciao ragazzi, buona serata, buona cena.